È un luogo che da un luogo di conservazione, come hai detto giustamente, è diventato un granaglio, nel senso, nel senso usato ed esplicitato anche questa mattina nei vari interventi e che sono cari anche alla nostra cultura. Granaglio, cioè quello che non solo, non solo ha conservato o serve per conservare, ma serve anche per assicurare la vita la vita per il futuro. In questo senso io ho molto apprezzato i titoli che eh, Filippo ha voluto dare a questi due progetti Granai, Granai del sapere e Granai della memoria, cioè eh, riportando sempre all'identico concetto che noi siamo non solo un luogo di conservazione ma un luogo anche attraverso il quale si tramanda. Eh, mi devi consentire, però, di assolvere da qui dove c'è, cioè dove valore di padrone di casa. E' la prima volta che lo facciamo in pubblico e quindi a me tocca rivolgere alcuni ringraziamenti affatto Fatto Formato. Devo ringraziare innanzitutto chi ha progettato i granai. E i, nostri, I nostri architetti e ingegneri che hanno, progettato, che hanno materialmente progettato la, la trasformazione dei luoghi, il comune di Coltassano, nella sua continuità istituzionale. Mi è molto piaciuto stamattina, siccome siamo in un periodo nel quale di cultura istituzionale francamente avremmo bisogno di fare un, di qualche aggiornamento. Allora, stamattina invece c'è stato uno degli interlocutori, credo oggi ci sia l'assessore della cultura, eh, Agarian, l'assessore del patrimonio, devo dire la verità, eh, è, insomma, che ha parlato ovviamente di continuità istituzionale. Io, eh, per varie ragioni, anche di mia formazione, sono sempre contro mai condiviso la cultura del virgolette quelle di prima. No, eh, in materia istituzionale non ci sono quelle di prima. In materia istituzionale c'è l'istituzione comune, l'istituzione regione, l'istituzione stato, l'istituzione presidente della Repubblica che si tramanda nella sua continuità, salvo le interpretazioni e le declinazioni che possono essere diverse. Quindi io io, noi, la Fondazione di Vagna eh, che questo concetto condivide naturalmente nella continuità eh, esprimiamo un forte ringraziamento al comune di corsa al comune oggi abbiamo amministratori che rispettiamo che amiamo molto ai quali per tante ragioni siamo molto affezionati nel passato c'erano altri, altri amministratori, ciascuno rispetto a questo progetto sta facendo la sua parte. Quelli di prima hanno, dato, hanno fatto il primo passo importante, che è quello dell'autorizzazione a questo progetto, quelli di oggi stanno dando il loro contributo alla, a che questo progetto vada, vada, vada avanti, ad evitare la dispersione, ad evitare la revoca, ad evitare tante cose che non avrebbero potuto essersi verificate e che per che non si sono verificate del credito che la Fondazione di Vaglio riscuote ha presso la Regione, innanzitutto, e quindi in genere presso, presso le nostre istituzioni. E quindi, ringraziamento al Comune, ringraziamento alla, alla Regione Puglia. Il 2000, nel, credo, fine luglio, o addirittura no, nei i primi giorni di agosto del 2017. Quando ci è capitato per le mani questo bando, lo ha ricordato questa mattina l'architetta, Annalisa, io non mi piace architetto, però non dico, eh, ma io per me architetto, Annalisa Simone, la quale ha detto che effettivamente, l'invito eh, che io. non è un invito, è qualcosa di più di un invito, cioè qualcosa come uno schiaccia Sassi, Leonardo Savelli, eccetera. Io li per lanciarci in questa avventura non è che fosse stato raccolto con grande entusiasmo, anzi raccolto con molto scetticismo. Devo dire la verità, la regione ci ha secondato, ci ha chiarito molti dubbi e ci ha, ha messo nelle condizioni di procedere, si chiama un certo punto in avanti. Il progetto è partito, è stato un bel progetto, abbiamo, abbiamo ottenuto anche un risultato molto lusinghiero perché io desidero sottolineare che questo progetto si è collocato al quinto posto di un vero e proprio concorso e lì eh, chi ha seguito le corse sa che Silvia Pellegrini ma non è stata tenera anche nel guidare e gestire la, eh, la commissione, e qui siamo andati avanti, e siamo andati avanti. A me mi piace solo, io lo dico con franchezza, perché chi mi, chi mi conosce sa che non sono solo uno schiaccia a sassi, ma sono anche che le cose non le mandano bene, le cose dice come le pensa. mi dispiace solo una cosa, ma la, la colpa me la prendo tutta io insieme, insieme a Filippo. Che noi non siamo riusciti a trasferire, Filippo, eh, ti tocca, non ci voglio piacere. facciamo anche facciamo le proporzioni, al Presidente spetta di più, insomma. Che noi non siamo riusciti a trasferire in sede comunale ma un po' anche per le difficoltà oggettive del trasferimento dei poteri da quelli di prima a quelli di dopo la filosofia che ha animato la regione in questa gara e nella gestione di questa gara e la filosofia era quella della massima celerità la non a caso ci venne chiesto il progetto esecutivo e il progetto esecutivo aveva una sua premialità no? e noi riuscimmo a prendere una parte dei punti del progetto esecutivo perché eravamo riusciti addirittura a, a, a far quello e invece una volta che siamo arrivati qui insomma, con il cambio di gestione eccetera insomma non, so, non siamo riusciti ripeto io e Filippo nessun altro eccetera in questo a riuscire a tradire questa filosofia, perché il comune ha viaggiato invece più lentamente di quanto avrebbe dovuto. E allora io nel eh, rivolgere il ringraziamento a tutti naturalmente, qui c'è gente che viene da molto lontano, sono persone, io sono molto come sono facile da emozionarmi, uno, uno sconto. Non ci gente che viene, insomma. Sono molto contento insomma, di avere tante persone qui, di avere di avere, club, di avere tanti amici, ma di avere tanti amici. Allora, il messaggio che voglio trasferire, e quindi il saluto che voglio riempire di contenuto, perché di forma, in questa circostanza, è un messaggio che voglio lanciare, e voglio affidare. A sindaco di Conversano, che è il mio più che caro, eh, a e a Stefania Liverini che è la direttrice dell'area cultura e che è autorevole direttrice di quell'area nel comune di Conversano perché che si sta imponendo per la sua autorità, per la sua statura, e culturale, cultura, eccetera, è questo. Guardate, sindaco. Siamo a giugno 2019. Il 2021 si celebra il centenario dell'assassinio di, di Milano. Come voi potete immaginare, noi stiamo lavorando perché da Barta prenda corto un progetto di rievocazione celebrativa, più che retorica, ma talmente ma di, di evocazione storica dei fatti che accadono a confessare in Italia tra il 1919, 20, 21 e 22, noi faremo di questo un affondamento di eh, livello nazionale. È inutile dire che per questo evento noi faremo appello alle più alte autorità dello Stato come o, o che sia, L'ultima cosa che noi ci aspetteremmo è che per febbraio 2021, dico febbraio 2021, quando il centenario prenderà concretamente avvio, la nuova struttura non sia o non fosse pronta. Sarebbe veramente, come un'ingiuglia gravissima che noi faremmo noi stessi, e io e Filippo, sempre che Filippo, naturalmente, questo ritardo non riusciremo a perdonarcelo mai. Ecco, questo, con questo, diciamo, segnale, io voglio, vorrei, e siccome abbiamo guardato anche le carte, abbiamo guardato tutto, eccetera, credo che i tempi di realizzazione del progetto eh, murario non vada oltre 12 mesi, 14 mesi, al massimo... Io penso che se ci la mettiamo tutti, se riusciamo finalmente ad avere un direttore di, di lavori all'altezza dei tempi, se speriamo di poterla avere, quanto prima, stiamo battagliando da qualche, da qualche mese per poter avere questa cosa qui. Ma insomma, se riusciamo a realizzare tutte queste cose, io sono contento che noi ce la potremo fare. È una scommessa che potremo vincere. E quindi con questo, caro Pasquale. Ti saluto e ti do ottavi a febbraio 2018. <ride>